così va bene o no? e va, va Aspetta. che siamo? sentati anche te buonasera, buonasera tutti, ragazzi e bentornati. Ben in questo nuovo episodio di Minecraft bentornati ragazzi qui a vostro nuovo electric e bentornati in un nuovo video del canale video? Sì. avevo allora, capito che eravamo fatto un per una challenge ah sì? una challenge? si sì. e che challenge era? Non lo so, l'hai detto vieni no, qua guarda. sono le due di notte. Per il fatto che abbiamo due pennarelle perché non so quale di funziona, una tavolotta di legno per scrivere qualcosa e dei, delle etichette per le Praticamente eh, noi scriveremo dei nomi di qualcuno e dovremo indovinare ci appiccicheremo da qualche parte magari sull'occhio dei quell'altro sì. e dovremo indovinare è tipo un indovina chi esatto Invece è anche detta parte. post it channel però va, va bene così. noi la chiamiamo indovina chi in realtà e faremo tre round da quando no, ho capito adesso vediamo sì, tre sì, se, parte, non, se round. non durano 5 anni intanto che fanno i suoi call sì. eh, finalmente procediamo con la prima sfida prima sfida messo a fuoco. è ah, sì. no. eh, all'incontrarlo posto aspetta il primo tiftetello nuovo giù che io passo oh giù ecco potremo è uscito Allora adesso che partirano torno al a posto di merda Oh! Eh, ti dai, dai, No, che no, dai, dai, dai, dai, dai, dai, Aspetta dai, dai, eh, mm, un dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, una dai, un okay. sono, so sono una persona Sono una dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, mi sembra un po' con niente, sta cosa. ma scena. Maschere. Ma sono una persona famosa? Sì. Ok. Hai un youtuber? Si. Sì. Ok. <ride> ok, toccava me. qua iniziamo a restringiarci. Cioè, eh, anche. Sono uno youtuber? Sì. Eh. Io ti sento che si stacca, non so, non scacco a lui. Ho più o meno di un milione di iscritti. Più. Più di un milione di iscritti, ok Il suo colore preferito è il rosso No, no. Di solito indosso una maglietta a scacchi, rossa e nera No E allora ne ho già tirato via uno <ride> <ride> Gioca Minecraft cioè, Ok Il mio gioca Minecraft Poco Poco, cioè genere, ok Vabbè. Cioè non è il suo genere preferito, però... Si, sì, immagino. Okay il preferito giallo. No. no ha fatto gameplay di fifa mi pare di no però perché non mi, mi pare di no <ride> mi sembra comunque di no perché okay. non è uno che fa gameplay ma ah, non è uno che fa gameplay perché okay, forse so capito chi sono eh, allora. però mi serve un'altra domanda è uno fuori di testa bocca di tantissimo è proprio quello più fuori di testa che io abbia mai conosciuto secondo me? Sì. fa tipo crea oggetti, utensili e altra roba? no ma che cazzo allora mi è tenuto via proprio quello che avevo in mente sono io eh? sono io tu? ah sì <ride> <ride> che cazzo io scusa? No, adesso.. Ah, ah! Tira forte! Vegas! Vegas! Che cazzo è! Come che cazzo è? Sono venuti via 5 capelli per Vegas, stronzo! Vengo, a, vengo a, a chiederti i soldi a casa! Il risarcimento! Sì, il risarcimento! Comunque mi fa più vlog Ah! Mi ha rotto i capelli! Mi ha rotto i capelli! Non si può. Passiamo al round 2 speriamo two. che venga meglio. <ride> <ride> non indovinare che ritenga. È impossibile. È Era facilissimo. Ti ricordo nel pensiero. Oh. È stato bravo da me. Non metto sui capelli. Mi fa piacere non metterlo sui capelli. Ah, grazie. ah che bello. No, sicurissimo, anche se non la vedete. Eh, dopo metterò il titolo del bigliettino a video basta è impossibile vecchio sì. no. ok inizio vai eh, shh, faccio parte di un videogioco no decisamente no è una persona comune no ok eh, è un uomo o una donna qua non lo so non una donna è non so se sto inizionando a capire Fa parte di una serie televisiva eh, però è difficile comunque è stato in tv cioè è comparso in tv sicuramente dai. qualche pubblicità ci sarà, ci sarà stato dai. sicuramente sono eh, giovane oppure adulto? giovane tanto? Bastante. ok perché <ride> troia? chi era? È A più di vent'anni Eh? A più di vent'anni No No No No e... No No No No No No No No No No No Sono io? No No No No Che divai tu? Schiffo di merda è una di merda, cioè mai visto, vieni anche in prima elementare, ragazzi. Ci sono le cigne qua su! Sì. Oh, la mia Adesso no. rimarremo <ride> calmi fino a.. Ma che sì. Vabbè. Oh siamo uno a uno? Uno a uno. Difficile dirlo, maschio o femmina. <ride> però questo qua anche, cioè, è anche penite la penitenza è togliersi ti vanno a sblocciare dove stronza dai la ciocca così di capelli <ride> sì, soli io non posso vedere vabbè ehm, parto, parto io parti tu vai parti eh faccio parte di un videogioco? no ho sì, no, trovato giusto domanda ho parte del gioco Sì. buona e eh, vedi che è tutti tutt'isola no. eh, sono un uomo o una donna? no un okay. sempre uomini ovviamente eh, <ride> è sempre okay. uomo escluso <ride> lui usa una spada? no <ride> che cazzo è Guarda. io lo conosco non di persona ma lo conosci l'hai già sentito no. sicuramente aspetta no Beh, hai fatto il denaro sì sto tipo che ha 200 iscritti che ha un laboratorio fa challenge ha fatto mai delle challenge no e poi tutte do le donne sono mutine qua no, le, mie, le mie no no le, le sono mie sono me. nella lava cazzo un personaggio di lotta, capelli neri, Giappone, cazzo mm, C'è una macchina sportiva No <ride> Che cazzo È di lotta, non di corsa Che perché lo so, è c'è una macchina Si dovrà pure spostare ah. Rulof Buona. Oh. Mi ha detto che non era lui, bastardo Mi detto Io troppo... non avevo capito che, che pensavi Dexter Tira ah! Oh adesso aspetta aspetta Si c'è pieno di capelli porca trama E te No sto cazzo Allora adesso, adesso te lo voglio far indovinare Quindi Vai. continua a far domande La seconda lettera O E la prima cos'era? G G Go Goffo No Con goffo che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 allora adesso ti do l'ultimo indizio Vai. Che proprio capelli neri può farli diventare biondi Oh ma oh guarda cioè, Adesso sono sicuro che non, può darsi che non lo conosci Ma mi sembra impossibile eh. Può farli diventare biondi Può farli diventare anche più lunghi I capelli Biondi, oro Che luccicano Beh oh, se è arancione? Sì. Ok, forse ci siamo allora. Ancora, sto pensi. Go? Ehm. Goku. Go. Grazie. Grazie Dio. Grazie. <ride> Com'è possibile? Tutte ste ore per Goku. E non c'è niente qua sopra. Mentre lui ci ha perso i capelli. Ricordiamolo. Cioè, avrei... Vediamo i danni subiti. Cioè, io avrei già indovinato dal secondo turno che era su qua. Beh, comunque andate a vedere se ha pochi iscritti. Eh. Andate a vedere, passate sul canale di Ruloff... E canale... ha ah, 3-4 in realtà i canali. Ciao Ruloff, Ruloff 87, Ruloff crea tutto. secondo passate canale. dal canale di Goku... Sì, poi passate agli altri canali che sono il cestino. Ho vinto la challenge, ho vinto io. Ah, ho vinto ah, perché hai ah. fatto delle cose... Sì, ho vinto, però ho perso, perché ho perso i capelli. Cioè, se non arrivi c'è un buchetto, cioè, cioè, eh, è proprio il segno, c'è cioè, proprio il segno del... Vabbè, lasciamo stare. Che dire? Che ci ho perso l'anima, ovviamente. E... Ah sì, come penitenza adesso devo mettertelo proprio uno sui capelli, che è perso. Ah eh, sì, ma mettere uno nuovo buona... al manto, ah, no? Sì? La penitenza è proprio diretto sui capelli. Vale. No, anzi, cioè adesso togliete gli occhiali devo mettetelo dove voglio. Ne usciamo abbastanza illesi. Sì. E ne faremo altre, metto gli occhiali, se no non vedo neanche la gioia. La... La... La... La... La... La... La... vi lascio per il mio saluto elettrizzante bella, ciao!